Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, eccoci di nuovo a noi. Iniziamo il capitolo 19 di Berrysheet, un capitolo lunghissimo, pieno di tematiche e cercheremo di andare piano piano per approfondirle una per una, non ci corre dietro nessuno. Se vi piacerà il video potete mettere un like e se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi attivando la campanella grigia qua sotto quella che arriva, così potete essere anche aggiornato su tutte le nostre pubblicazioni. Bene, allora, ci eravamo lasciati l'ultima volta con la grande preghiera di intercessione di Avram Avinu. Bene, cominciamo col capitolo 19 perché già qui abbiamo due tematiche importanti. Allora, arrivarono questi due angeli, no? Vengono chiamati angeli, poi vengono chiamati Anashim, prima venivano chiamate Adonì, no? I miei signori. Quindi, chi sono? Sono due angeli, sono due messaggeri divini. Vajavoush melachim sdoma, moto luogo. Baheref, nella sera. Velot, Yoshev, seduto, riposante, seduto. Behahar sdom, era seduto alle porte della città di Sodoma. Lot vede questi due uomini arrivare, e cosa, e cosa fa? Si alzò per andare a incontrare loro, I e si prostrò, fece proprio un atto come si faceva davanti all'imperatore di Bisanzi, un atto di adorazione, una proschinei si potrebbe dire, anzi si dice così in greco, «Apaim Arza, sul volto della terra, è un plurale ma sappiamo che comunque tante volte... Questo termine indicando anche magari il volto di Dio, è sempre al plurale, però anche in questo caso sulla terra è sempre al plurale. E dice, Bayomar, soggetto sottinteso, Lot, innena Adonai, ecco di nuovo, <ride> miei signori, no? Ecco, su, miei signori, Suruna el bait avdechem, eh, Diciamo, eh, voltatevi, voltate orsù alla casa del vostro servo, e velinu e passateci la notte. Quindi venite verso di me, venite verso la, la mia casa e prenotate. E poi, varchazzu, e lavatevi, raglachen, i vostri piedi, e poi, raish quindi vi, vi alzerete presto e andrete, ve no? Nella vostra via, per le vostre vie. Non sapeva cosa erano andati a fare. Dissero, no, dissero no a lui, lo, chi barekhov perché... Nella, nella strada, Rehov oggi è la strada, potrebbe essere un incrocio di strade, quindi noi potremmo dire una piazza. Rehov è una strada comunque. Ecco. E... Nali, passeremo la notte. Insiste Lot, insiste, e la stessa cosa la vedremo a, prossima, nel prossimo video quando questo spingere, questo costringere, questo. A Fare forza in senso buono lo faranno i due melachimi, i due l'angeli verso Lot, quando lui si attarderà, vedremo perché, sarà poi la tematica del prossimo video, un po' più lungo, ma eh, dove si sottolineerà la drammaticità di questo capitolo, la catastrofe incombente sulla città e quindi anche quello che succederà alla casa di Lot. Casa non come abitazione, ma casa inteso come i suoi consanguini. E quindi loro dicono no, no passeremo la, la notte lì. E spinse loro dice Bammehod e finalmente loro si voltarono di nuovo questo, questo verbo ed entrarono Vai, Vayavu, ecco, ed entrarono El Beto alla casa sua e come li accoglie in una maniera eccezionale perché fa esattamente quello che a Sodoma non facevano e che invece era normale per i discendenti, per tutti gli uomini normali, ma per, soprattutto per i discendenti di, di, di Nahor, di Terach, quindi di Abram, eccetera. Quindi anche del papà, che era morto, no? Lot. L'ospitalità. E infatti dice, Vajash lahem mishte umazot, fece per loro un banchetto, diciamo un pranzo, e azimi a fa, cose degli asini. Eh, probabilmente per la fretta. Quindi ci mise, indirettamente lo sappiamo dal testo, meno di 16 minuti, perché dopo i 16 minuti inizia la lievitazione naturale non è più mazzà. E mangiarono. E mangiarono. Solita domanda, come fanno gli angeli a mangiare se sono puri spiriti? Il problema non è tanto quello, è quello che noi percepiamo della loro natura. Quindi come tratteremo nel corso di angelologia e demonologia, loro hanno questa possibilità, se Dio gliela dà, di scendere di livello di creaturalità, perché essendo puri spiriti possono ovviamente scendere di livello, possono anche sembrare animali, sembrare uomini, ma la loro sostanza rimane sempre quella di puro spirito. Ecco, questa è una cosa un po' difficile, però ricordiamoci che queste, diciamo, epifanie, in questo caso angelologie comunque questa manifestazione comunque del divino del sacro, nella letteratura più arcaica, non solo di, di, della Bibbia ma di tutte le letterature è molto facile che venga descritto con antropoformismi antropopatismi e con questo tipo di descrizione lo trovate in tutte, in tutte le letterature coeve lo trovate nei Veda lo trovate, lo trovate nel, negli scritti antichi dell'antica Grecia ecco, quindi è chiaro che non sono gli angeli della Bibbia e basta. Però ehm, questa è una cosa che dal punto di vista del, dello studio dell'antropologia, i grandi maestri del, dello studio della religione, dell'antropologia religiosa, queste cose sono abbastanza chiare. Quindi eh, scrivere così per far capire che c'è stata comunione, c'è stato questo cibo, c'è stato questo mangiare e Lot e Leagiografo l'hanno visto e celebrato in questa maniera, in, quindi in maniera reale. Noi non sappiamo scientificamente come poteva avvenire una cosa del genere prima che andassero a dormire quindi terem yeskavu ecco cosa succede di aneshneya ir aneshneis dom gli uomini della città gli uomini di sodoma nasibu accerchiarono alabait quindi c'è un accerchiamento in tondo, ma anche sopra un accerchiamento a 360 gradi, potremmo dire. Gli uomini di Sodoma, degli uomini, eh? e accerchiarono la casa, Minahar vea Zakhen, dal più giovane al più zachen, il più barbuto, cioè il più anziano. Importante questo ordine perché lo vedremo anche dopo quando saranno accecati e andranno via dal più piccolo al più grande. Ricorda molto come vi dirò. Giovanni in capitolo 8, i primi 11 versetti, quando da più piccolo a più grande eh, non lapidano l'adultera, ma lo vedremo meglio la prossima, la prossima puntata. Col am, tutto, tutto il popolo, tutto il popolo eh, mi caze, eh, da un estremo all'altro, diciamo. Quindi, questo proprio, questo, tutto il popolo, tutta la città, questo tutto è sempre molto enfatico per indicare la totalità degli uomini, del più piccolo e le più, più grande, hanno proprio accerchiato dal tetto e tutto intorno questa casa. Avea cruel Lot, vai ombrulo, a Anashim, a Sherbao, Alecha, Lecha, chiamarono Lot e dissero a lui: dove gli uomini che entrarono da te? La notte, questa notte sarebbe, no? Però non c'è Alaila Zè c'è Alaila, vabbè, Alaila. E poi un comando maligno dice: Ozie, maleigno, venadea, falli uscire a noi perché così li possiamo conoscere. Quindi vogliamo abusare di loro. Sarebbe. E Lot, ecco. La seconda cosa importante da dire, è la testimonianza fino alla, alla propria vita, la consumazione della propria vita e delle figlie, per il grande valore dell'ospitalità, che era il grande peccato che gridava davanti a Dio da Sodoma, da Gomorra, da Zeboima, da Adma e, e forse anche da Zoar, ma Zoar è stata risparmiata, che poi porta evidentemente a prevaricare con questo vivere urbano, quindi seguire i ritmi della terra questo ozio che un nomado non può avere perché deve sempre stare dietro agli animali e non può mai avere una casa fissa. Ecco, tutto questo aspetto che al negativo di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della Torre di Babele la rivedremo anche con la distruzione di Jericho e purtroppo anche le 17 volte di Gerusalemme. Ecco, il popolo di Dio quando diventa sedentario ha questo problema e allora eh, può arrivare anche quello. Ecco che allora Lot subito dice ma alem lot e uscì a loro Lot, dove? Petah Adelet Sagar Acharav, è uscito e ha visto proprio bene di chiudere la porta alle sue spalle. Quindi si mette lui come scudo, come porta, come secondo scudo davanti alla sua casa che diventa il terzo scudo sui malachim sarà ritirato dentro lui sarà chiusa la porta e vedremo nella prossima, nella prossima nel prossimo incontro accecati dagli angeli. Così accecati, così stortiti che non riuscivano neanche a trovare la porta e si sono praticamente dispersi. Ma il fatto che Lot reagisca in questo modo, ancora una volta viene enfatizzato il peccato dei sodomiti. Perché? Perché <ride> Disse al Naachayv taru, osu, fratelli miei, non fate male, non fate male. In enna listeibe not, ecco a me due figlie, asher lo che non conobbero, Yadav Ish, non conobbero uomo, sono vergini. Attenzioniamole bene, queste due ragazze vergini, perché saranno le uniche che accompagneranno Lot e la mamma fuori dalla città, le altre figlie, i mariti li vedremo, e gli altri figli non, non andranno via. Non andranno via. Attenzione, lo vedremo la prossima volta più compiutamente. Quindi lui per proteggere addirittura arriva a, a, a, a proporre una cosa folle. Una cosa folle. Non conobbero uomo, E infatti dice... Ozzian na atten, ecco farò uscire loro, questo loro è il femminile, perché c'è la nunna sul fit che indica il femminile, il soggetto, alechem, farò uscire loro a voi. Vaiassu, la katov benechem, e farete loro tutto ciò che vi viene bene ai vostri occhi, pensate di fare quello che volete ai vostri occhi. Rak la nashim a el el ta su tabarki ken bau betzel betzel korati E cioè però solamente Rak la nashim per quel per, per ma gli uomini a el, a el quello non el quello che sì, è poi questo pronome singolare vabbè a el qualcuno potrebbe leggere anche solamente a quegli uomini il dio dio tasu non farete alcuna cosa perché perciò al ken perciò bau venero bazzel nella cella nell'ombra nell'ombra della mia corati della mia trave cioè l'ombra della mia casa noi potremmo dire ma della, della trave vuol dire che lui è la trave portante quindi lui è il garante il garante della ospitalità e ancora una volta questo discorso, la reazione è terribile contro l'ospitalità, che è il peccato di Sodoma. E gli dissero: Vai omru, Gashala, tirati là, vai omru, Echad Balagur, Va'ish pot shafot. Dice, tu sei venuto qua come forestiero, adesso vuoi venire a fare il giudice? Giudichi e eh, eh, giudichi per giudicare? nem Quindi adesso faremo male a te, che a loro. Quindi ti, ti coinvolgiamo. Quindi avevano proprio l'idea di distruggere l'ospitalità di, di quest'uomo, distruggere la porta, entrare, abusare di lui e, de, e degli uomini. Non parlano delle ragazze. Non parlano delle ragazze, e infatti. e si spinsero Baish Belot Meod e poi Vaishgu Lashavod, Adele, a Dele e si spinsero contro eh, nell'uomo, diciamo, contro Lot molto, molto e si avvicinarono per distruggere la porta qui Leggiamo poi il versetto che ci accompagnerà la prossima volta, gli uomini gli Anashim, stesero. Vaish, vais c'è Nascim et Y Adam, stesero le loro le mani, gli Anashim, vai. E fecero entrare chi? E et lot, lot Alem a loro a baita verso casa verso casa Vetta del Sagaru e chiusero la porta. Ci fermiamo qua perché la prossima volta vediamo che questi uomini colpirono con cecità e poi cominciano in maniera impellente a chiedere a Lot chi hai qua. Fai presto, andatene, perché siamo venuti proprio per distruggere la città. Prima di chiudere vi dico solo una cosa e ve la ricorderò anche la prossima volta a Hashem. Guardate che eh, è importante ricordare che questi non sono solo racconti, quindi non ne sono solo Agadot, sono, sono anche Alaka, sono proprio comandi. Il fatto che venga narrato in maniera così drammatica, dopo un'intercessione altrettanto drammatica di Avram Avin, il fatto che queste città vengano distrutte perché erano inospitali e l'inospitalità poi sfocia nelle, più, nelle, cose più turpi, nelle cose più turpi, fa addirittura delirare uno come Lot, che arriva a proporre addirittura uno scambio vita per vita, cioè lasciate stare i miei ospiti, vi lascio piuttosto le mie figlie, fatene quello che volete. Ed Questo fa capire la, drammici, la drammaticità della inospitalità, ci richiama essere ospitali nelle nostre città, a non comportarci in questa maniera e a imitare, a imitare Lotta almeno nella parte dell'ospitalità, dell che è la cosa forse più importante. L'ospitalità sotto la trave, chi chiede protezione sotto la trave va ospitato e non può essere consegnato in mano di violenti. L'altra lacà che c'è dietro è cercate di essere in città tutti quanti, eh, più timorosi, qualcuno direbbe timorati, più timorosi di Dio cercare di mettere al centro la sua, la, sua, la, sua, la, sua, la sua legge. E allora probabilmente questa situazione drammatica che vedremo sfociare veramente, addirittura quasi in un suicidio perché Lotto non voleva uscire, è stato proprio spinto con forza, questo aspetto di spingere no? Lotto li forza per rimanere, loro rimangono, quegli altri arrivano li vogliono abusare, cominciano a mettere le mani addosso a Lot, entrano questi, prendono Lot, lo portano in chiara, casa chiudono e li accecheranno. E poi dopo Lot eh, gli chiederanno di andare, Lot li vuole tenere lì, poi loro vanno, Lot non vuole andare perché sa che i suoi generi lo sfottano e quindi deve rimanere lì. E noi, a rischio della sua vita, e allora ecco che di nuovo li prende per mano, li prendono per mano, lo vedremo, gli angeli prendono per mano, lui, sua moglie e le due figlie le portano via, e gli fanno fretta, e la moglie vuole ancora tornare, guarda, e viene una statua di sale, lo vedremo la prossima volta, ma non sono solo a Gadot, sono alla Lakota. Ciao, e spero che vi sia piaciuto il commento, grazie, ciao, alla prossima.